Ciao ragazzi, bentornati nel canale. Oggi vado a preparare una torta al cioccolato riutilizzando le uova di Pasqua, in questo modo non ci rimarranno in cucina per mesi. Lasciatemi piace il video, iscrivetevi al canale e andiamo subito a vedere la ricetta. Dunque, come prima cosa peso eh, le mie uova di cioccolato, ovviamente se non avete le uova, le barrette di cioccolato andranno bene lo stesso e per questa ricetta utilizzo 150 g di cioccolato fondente prendo un altro contenitore e misuro anche l'olio questo è olio di semi e ne utilizzo 80 ml che vado ad aggiungere alle uova e eh, mi servirà per farle sciogliere più facilmente nel forno microonde io utilizzo questo metodo, ovviamente chi non ha il forno microonde potrà farlo eh, bagnomaria una volta che si è scaldato il cioccolato lo mescolo bene assieme all'olio in modo da uniformare e amalgamare insieme i due ingredienti poi in un altro contenitore mentre aspetto che il cioccolato si intiepidisca leggermente vado a pesare anche 110 g di zucchero di canna ai quali aggiungo anche 3 uova e li frullo insieme molto molto bene Dopodiché aggiungo anche 60 g di farina integrale 10 g di cacao amaro e 10 g di caffè solubile. Infine aggiungo anche un cucchiaino di lievito per dolci e mezzo cucchiaino di sale, un po' di vanillina o aroma alla vaniglia e due cucchiai di acqua calda. frullo di nuovo tutto assieme fino a quando gli ingredienti saranno completamente amalgamati ed infine aggiungo il cioccolato che avevo sciolto in precedenza e di nuovo frullo tutto fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea. Preparo il mio stampo di 20-22 cm di diametro, andando a rivestirlo con della carta forno e poi verso il mio impasto. Giù nell'info box vi lascio anche le misure della teglia nel caso non abbiate lo stampo tondo e la ricetta completa. Ora vado ad infornare. E voilà! A questo punto la torta è pronta, ed è davvero molto molto buona, io vi consiglio di provarla e poi fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate fatemi sapere anche quale altre ricetta volete trovare prossimamente nel canale con questo è tutto io vi saluto vi mando un bacio ora tocca a voi lasciatemi tutti i vostri commenti sotto al video ricordatevi di lasciare un mi piace iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina ciao